amici di Italia Medaus e Radio ACN New York ci troviamo a Roma negli studi di Cinecittà tra poco andrà in scena la seconda edizione degli Antin Awards organizzata dalla Action Academy, l'Accademia di alta formazione cino-televisiva preseduta da Nando Moscariello e Maria Grazia Cucinotta tantissimi personaggi del mondo televisivo, dello spettacolo, del cinema e teatro ad essere premiati sono felice ieri perché amo molto l'Action Academy, amo molto Nando Moscariello la sua serietà e quindi per me è un premio molto importante e vengo dalla Sicilia da Milazzo dove ieri ho preso il premio ambasciatrice del sorriso in un evento molto importante di Ceriti dove la moda apre le porte alla disabilità e quindi sono, state, sono delle giornate importanti e sono felice molto questa sera di, di questo riconoscimento che, eh, che mi viene dato. Un grande onore per me avere al mio fianco una colonna portante del giornalismo italiano. Un privilegio per me, intanto insomma sono felice di fare parte di quella schiera di giornalisti che fanno il loro lavoro con passione, lo fanno con amore con impegno e anche al servizio di, di chi ci ascolta, no? di chi ci segue, insomma questo è importante. C'è un consiglio che vogliamo dare a questi tanti ragazzi che si approcciano in questo mondo così sì. difficile? Il consiglio è quello di lavorare molto, di nulla, nessuno ti regala niente nessuno deve regalarti niente, perché indubbiamente insomma... È... Quando si raggiungono certi risultati devono essere il frutto di un lavoro impegnativo, di un lavoro, di un lavoro che si faccia con passione. Io dico che se non faccio con passione la maionese, anche la maionese mi impazzisce. Insomma, quindi bisogna fare tutto con passione, con impegno, pensando che insomma, il percorso eh, non è mai breve. Insomma, il percorso è quello giusto per arrivare a certi traguardi. Insomma, forza ragazzi! Forza. 18 anni a fianco di Maria De Filippi? La 24! 24. Ho, tolto, ho tolto degli anni grazie però no 24 perché ho iniziato a lavorare che ero veramente giovanissima e sono esattamente 24 anni che lavoro con Maria questa serata verranno premiati tanti giovani sì. e tanti giovani partecipano sì. all'accademia di Anando Moscariello sì. e Maria Grazia Cucinotta sì. a questi ragazzi cosa ti senti di dire? che rispetto al mio lavoro mi sento di dire che è un lavoro difficile è un lavoro dove bisogna essere forti eh, sotto tanti punti di vista anche fisicamente perché è un lavoro che richiede tanta energia eh, tanta pazienza, è un lavoro di tenacia, di competizione è però è una competizione sana quindi è un lavoro stupendo quello del dietro le quinte Io ho una curiosità che sicuramente avranno anche i nostri amici americani e italiani che ci seguono Com'è vedere tutti i giorni e stare al fianco tutti i giorni di Maria De Filippi? È La più grande fortuna di una persona che, se una persona decide di fare questo lavoro, credo che sia il massimo che ti può capitare, è lavorare veramente con una persona che ti insegna questo mestiere nella maniera più semplice possibile, ed è questa credo poi la sua particolarità, ti insegna proprio un lavoro in una maniera semplice. Vivere il momento, l'attore deve vivere il momento, gli animali sono una grande fonte di ispirazione, adesso scherzo però anche quando i grandi attori del, dell'Acto Studio eh, si ispiravano molto a, a, agli animali, gli animali sono una grandissima fonte di ispirazione, l'attore dovrebbe essere rilassato ma sempre pronto all'azione, per questo... Dicevo. Poi ovviamente la scuola, studiare, l'altro consiglio è, è studiare, studiare, studiare, questo, fare training, quindi questo è il suggerimento che, che posso dare. Ti, ti facevo l'esempio degli animali perché sono qui con Sancho sai cosa dicono Hollywood? Mai recitare con i cani e i bambini, sai perché? No, sono più bravi <ride> tre premi ma un premio perché cinema, tv, fiction, tutto Vabbè, diciamo è un quasi carriera no? nel senso che poi dopo un po' si celebra la carriera è una, è una carriera articolata piena di tante cose studiare, prepararsi, studiare e, ed, essere, ed essere sinceri proporsi in maniera sincera perché poi il pubblico prende il pubblico prende e il pubblico restituisce Presidente, più di 180 film, una carriera strepitosa l'America è innamorata di lei, tre David di Donatello, premi Oscar per il Postino, per La vita è bella, stasera verranno premiati tanti giovani, c'è un suggerimento che vuole dare a questi ragazzi? No, io mi sento uno dei giovani, spero di fare altri, tanti altri bei film, anche, anche io come auguro a loro Per chi si approccia a questo mondo, per questi ragazzi, c'è un consiglio che magari si sente di dare? Ma sai, bisogna avere la voglia di farlo e le capacità, anche io quando ero giovane, pure io, era uguale, aspettavo i consigli, ma i consigli servono fino a un certo punto, bisogna avere le qualità. Studiare, di alimentare, di alimentare lo studio, di alimentare i propri interessi, le proprie passioni, di accoglierle e di dargli spazio dentro e, e di dare spazio alla creatività, perché la creatività è quella che ci salverà. Questa serata è dedicata ai tantissimi ragazzi che comunque si vogliono approcciare in questo difficilissimo mondo dello spettacolo. Che consiglio? Difficilissimo, scusa, mi stavi chiedendo? No, no, che consiglio tu che fai parte a pieno titolo di questo mondo sì. puoi dare ai ragazzi di cambiare strada? No? Di lasciar perdere, esattamente, lasciate perdere ragazzi, perché già c'è poco spazio per noi, quindi figuratevi per voi. No, non premia, no, sto scherzando, ci mancherebbe. Cosa si prova a ricevere un premio per tutto ciò che si fa e che si ama, presumo? Sì, ci si sente molto premiati, non so. Eh, sono, mi fa piacere, è anche un'occasione per incontrare colleghi eh, e poi è un riconoscimento al lavoro che si è fatto, quindi è un piacere sicuramente. Il consiglio è di insistere e di non scoraggiarsi alle prime difficoltà sono molto contenta quando partecipo a questi eventi perché a parte che conosco bene Nando Moscariello conosco questa accademia e penso che sia una adesso non voglio essere troppo di parte però penso che sia una delle più valide quando a me chiedono come si fa a far parte a entrare nel mondo dello spettacolo io dico iscrivetevi ad una buona accademia questo lo è e la bravura di Nando e anche la sua capacità è dovuta al suo percorso il fatto che lui essendo anche un produttore riesce poi anche a far lavorare le persone che fanno parte di questa accademia quindi io ogni volta che lui chiama vengo sempre volentieri Moscariello presidente della Action Academy questa seconda edizione tutto per i giovani per dare una base professionale e solida per questo difficile mondo dello spettacolo sì, una, la seconda edizione è un'edizione molto particolare perché vedrete voi quelli che sono i corti, quest'anno abbiamo lavorato sia con gli attori e con i ragazzi di creatività e produzione molto sul sociale, quindi eh, c'è cioè il lancio praticamente di questi ragazzi adesso nel mondo del lavoro, quindi questa è una cosa bella. Un consiglio per questi ragazzi? Studiare. Quella è la cosa fondamentale, studiare, studiare, studiare e crederci. Questa è la cosa più importante perché poi eh, i sogni si realizzano. Maria Grazia, non è bisogno di presentazioni sia per quanto riguarda il popolo italiano e il popolo americano in compagnia questa sera. Lui è il mio fratellino. Ecco, ciao a tutti. Siamo abituati a vedere te. Mentre tuo fratello non... La... No, ma loro sono sempre molto resti a farsi vedere, però stasera mi ha accompagnato. Allora, Maria Grazie, insieme a Nando Moscariello, Action Academy, un'accademia di altra formazione per dare ai ragazzi che si approcciano in questo difficilissimo mondo una base solida e seria. Ma soprattutto fargli vedere subito i risultati, perché sai, una cosa è studiare, una cosa è mettersi alla prova subito. E noi attraverso questo premio, attraverso il percorso che si fa durante... durante l'anno scolastico, diamo la possibilità a loro di, di lavorare su dei set, di partecipare alle sceneggiature, di partecipare a delle produzioni perché vogliamo che veramente eh, sia un percorso completo, fatto anche di fatti, perché una cosa è la teoria, l'altra cosa è la pratica e poi oggi vedremo i corti che hanno realizzato perché l'hanno realizzati interamente loro, e partendo dalla sceneggiatura, mettendosi insieme, mettendo insieme il budget, tutto e quindi vedremo cosa, cosa hanno fatto. Vogliamo fare un saluto al popolo americano che no, ci sta? Assolutamente, stato. veramente, ho lasciato un pezzo di cuore in America eh, ed è bellissimo ritornare ogni volta e ritrovare sia gli italiani che sono sempre lì e pronti a, ad aprirti veramente il cuore e eh, che gli americani stessi che hanno, che hanno fatto sì che potessi diventare la cucinotta internazionale. Abbiamo la federazione degli italiani in America del New Jersey. Ah, ok. Tanti baci! Grazie.